Geriscotti a Tussi Q e Vales, addio vicino a Caduta Libera?. Tussi Q e Vales, Gerry pronto a lasciare Caduta Libera?. Tussi Q e Vales è pronto a tornare in tv proprio questa sera. Il talent show d'eccezione di Canale 5 con la giuria più esplosiva di sempre andrà incontro a una sfida Auditel piuttosto semplice per essere la sua prima sfida della stagione televisiva 2017-18. Maria De Filippi, Jerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Mara Venier sono pronti a far divertire il pubblico del sabato sera che dopo una lunga settimana di lavoro Vuole rilassarsi di fronte al piccolo schermo esplodendo ogni tanto in una fragorosa risata. Già dai promo mandati in onda nel corso di queste ultime settimane si può vedere come tra i giudici non si sia perso il loro magico feeling che fa sì che tu si e vale sia un programma che vale assolutamente la pena di vedere. Jerry Scotti. Fin dalla prima edizione di Italia's Got Talent in onda sul quinto canale, è sempre stato la componente emozionale della giuria, colui che si emoziona durante le esibizioni più forti, a cui scende una lacrima nel caso in cui senta una storia commovente pronunciata dalla bocca del talento di turno. Ed è sempre lui, il conduttore di caduta libera, che non litiga mai con gli altri giurati. Ma che anzi mette pace qua e là o simpatica Zizania quando si tratta di stuzzicare il giudice popolare Mara Vignè. Presto arriverà su canale 5 t Wall, il nuovo quiz della rete Ammiraglia. Il conduttore dirà addio definitivo all'amato gioco delle botole? Jerry Scotti da caduta libera a Tussi Que Vales, il nuovo programma. Caduta libera tornerà il prossimo anno? Per ora non vi è alcuna conferma visto che Gerry Scotti dal tardo autunno in poi, fino a quando non tornerà il quiz, varietà avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, condurrà te walk e Wall che strizzerà l'occhio allo storico programma. Ok, il prezzo è giusto. Dalle anticipazioni si sa che dovrebbe debuttare in prima serata su Canale 5 nel tardo autunno. Nel caso in cui il successo di questo nuovo game show dovesse essere davvero eclatante, l'amato gioco delle bottole caduta libera potrebbe piombare nel dimenticatoio preferendo appunto una bella ventata d'aria fresca?. Nel frattempo Jerry Scotti potrà divertirsi e divertire il pubblico con la nuova edizione di Tu Q e Vale se presto con la conduzione di Striscia la notizia dove ritroverà la sua amata collega Michelle Umiker.